È guerra commerciale tra America e Cina e in mezzo ci vanno i colossi della tecnologia. Se ne è parlato moltissimo negli ultimi due giorni, Google e Huawei, o meglio Alphabet e la holding che controlla Google, ma non solo perché ora i big del mondo tech come Intel, Broadcom, Qualcomm e Xilinx dovranno seguire la blacklist stilata da The Donald. Ma è solo guerra commerciale? <tossi> Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono Paolo Rossi e vi do il benvenuto su Pillole Digitali, un contenitore di tecnologia applicata alla quotidianità. Ne avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi due giorni. Google ha seguito alla lettera la decisione di Trump e ha così deciso di sospendere ogni rapporto commerciale con l'azienda cinese Huawei, strappando così accordi commerciali milionari. Si stima che in Italia un utente su tre abbia uno smartphone Huawei o Honor, che è la sorella minore con prodotti di fascia entry level. Huawei è il secondo produttore di smartphone più importante al mondo dietro Samsung e per quanto di base Android sia un sistema operativo mobile open source la versione del sistema operativo ottimizzata con applicazioni native del mondo Google, le gaps, come Google Mail, Gmail, Maps, YouTube e Chrome, sono frutto di accordi commerciali tra i produttori, su cui Google ottiene delle royalties. Con la decisione di interrompere ogni forma di rapporto commerciale, quello che si prospetta è una vera e propria rivoluzione del mondo tecnologico. Eh, tanto per fare chiarezza, di cosa si occupano anche le altre aziende americane che hanno aderito al ban commerciale di Trump. Intel, famosissima, ovviamente produce microprocessori, chipset per schede madri e chip per schede video. Eh, Broadcom produce chipset per la connettività, come modem, wireless, bluetooth, gps e via dicendo. Qualcomm invece è famosa per Snapdragon, la piattaforma chipset basata su microprocessori ARM. Xilinx invece è uno dei principali produttori di PLD, ovvero dispositivi logici programmabili. Detto questo no, non abbiate paura, non dovrete buttare il vostro smartphone almeno per ora, scherzo, vediamo cosa però potrebbe succedere. Dunque, i dispositivi già in commercio, per esempio come il nuovo Huawei P30 o il nuovo Honor che dovrebbe essere lanciato quest'oggi a Londra, eh, dovrebbero sostanzialmente smettere di ricevere gli aggiornamenti di Android e eh, applicazioni Google... Eh. Non lo sappiamo. Alcuni dicono che potrebbero smettere di ricevere aggiornamenti entro l'anno, alcuni dicono molto meno, invece alcuni dicono che arriveranno alla fine vita tecnologico dei dispositivi. Quindi eh, su questi dispositivi ci potrebbero essere dei problemi di sicurezza dovuti dai mancati aggiornamenti della piattaforma e sicuramente performance minori. Per i nuovi smartphone invece potrebbero adottare versioni di Android IOSP, ovvero Android Open Source Project, che non prevede il pacchetto delle Google Apps, come tanti altri marchi minore del settore smartphone e di derivazione cinese. Tre considerazioni da parte mia. Questa è una decisione presa dal governo americano, a cui tutte le aziende americane devono attenersi, salvo poi ritornare a negoziare con le aziende cinesi dopo aver ottenuto il via libera dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Poi sembra che Huawei si fosse già cautelata con un proprio sistema operativo che dovrebbe chiamarsi Kirin OS e quindi non è escluso che in poche settimane, vista la potenza commerciale e industriale di eh, Huawei, eh, non possa spuntare fuori un nuovo sistema operativo che rimpiazza completamente Android. Attenzione anche agli smartphone Apple, agli iPhone, perché sembra che si stia sempre più concretizzando in Cina un movimento boicotta Apple. Quindi vedremo se effettivamente questa battaglia commerciale che è appena incominciata e l'effetto domino che è in procinto di accendersi riuscirà a stravolgere il mondo del tech e non solo. Dato che un like non si nega a nessuno, se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace e se pensate che questo video possa interessare a qualcun altro non esitate a condividerlo. Vi invito a mettere un like alla mia pagina ufficiale su Facebook e ad iscrivervi al canale YouTube ricordandovi di cliccare sulla campanella per essere avvisati alla pubblicazione di ogni nuovo video. Per rimanere in contatto con me non dovete fare altro che digitare paolorossi.it sui maggiori social network o consultare la pagina contatti di pilloledigitali.eu. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ed darvi appuntamento alla prossima pillola digitale.